Sì, Presidente, un provvedimento assolutamente importante che ci apprestiamo a votare, un provvedimento come ha ricordato anche l'assessore in commissione quando abbiamo dato parere che era atteso da eh, diversi anni e quindi una tematica che finalmente si sblocca e che consentirà ai lavori per la tratta T3 della metropolitana C di eh, procedere in maniera assolutamente, assolutamente eh, spedita. Quindi, eh, poi a margine anche della discussione presenterò un ordine del giorno eh, che riguarda più da vicino eh, il, futuro, eh, il futuro vicino il futuro un pochino più lontano eh, della metro C. Domani tra l'altro con la Commissione abbiamo organizzato anche un sopralluogo al cantiere di Fori Imperiali. quindi Ci sono tutte le condizioni e i presupposti per eh, andare avanti con questa importante opera fondamentale eh, per la nostra città. Grazie Presidente.